Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi un video un po' particolare, vi faccio l'intro adesso perché mi sono resa conto che, com che comunque nel video manca qualcosina e comunque non avevo realizzato la intro. Ad ogni modo in questo video oggi andiamo a preparare assieme per la prima volta perché io non ho mai né provata a realizzare né assaggiata una ricetta di cucina diciamo tradizionale eh, americana comunque non del nostro paese non italiano quindi io non ho mai avuto l'occasione di assaggiarla ero molto curiosa avevo della zucca che mi girava per casa già da giorni. E siccome non se la badava nessuno, ho deciso di riciclarla, di riutilizzarla, realizzando qualcosa di diverso, insomma, per, per usarla, per non buttarla via, ecco. E quindi ho deciso di realizzare la torta di zucca, con la torta classica che si utilizza appunto nel periodo autunnale, invernale, delle feste natalizie, sì, un po' tardi, ma insomma, appunto nei paesi... Americani e quindi sì, sono sempre stata incuriosita ma non l'ho mai voluta assaggiare perché non so ogni tanto alcuni gusti particolari preferisco non provarli e, e la zucca boh, secondo me non sabinava tanto nelle torte ma eh, non vi dico niente eh, guardate il video fino alla fine per vedere poi alla fine se eh, la ricetta vi piace oppure no Prima di iniziare il video, però ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e lasciatemi scritto sotto nei commenti se vi piace questo video, questo tipologia di video dove andiamo a provare insieme delle ricette che appunto io non ho mai provato né a realizzare né a mangiare, quindi non so nemmeno se mi piacciono effettivamente se ne volete vedere degli altri... Ed eventualmente consigliatemi anche uh, la ricetta non so che, che volete provare insieme a me. Come prima cosa nel video non si vede, ho già, però ve la lascio casomai qui. Io ho uh, preparato già co alcune cose in anticipo, come per, per esempio la pasta sfoglia, sono andata ad acquistarla, non l'ho fatta io. E quindi vado, uh, come potete vedere, a prepararla uh, subito, la metto uh, subito dentro il forno in modo da. Uh, averla già pronta perché comunque prima va cotta e poi si va ehm, a versare anche il resto degli ingredienti sulla pasta già pronta appunto e eh, altra cosa avevo già cotto anche la eh, zucca, la zucca che avevo sbucciato, tagliato a dadini e cotto eh, in quella con eh, un po' d'acqua giusto perché non si attacchi insomma fin quando eh, la zucca è diventata molto molto morbida, ecco, dopodiché gli ho anche dato una frullata, non si vede nel video però alla fine ho fatto anche quello e niente dunque dopo questa preparazione iniziale ho incominciato Lascio. a questo punto prendo una terrina e continuo preparando l'impasto allora qui mi dice di mettere eh, due uova e dargli una sbattuta veloce le mie non sono molto grandi però queste ci sono quindi uno e due uova ah, lo zucchero di aggiungere zucchero di canna zucchero bianco e sale e le spezie allora mezza tazza di zucchero di, di canna e un quarto di tazza di zucchero bianco adesso aggiungo anche un quarto di tazza di zucchero bianco eccoci qua direi che ci siamo verso tutto dentro continuo versando anche il sale e le spezie allora di sale c'è mezzo cucchiaino e di spezie un cucchiaino e mezzo questo è il mio sale mezzo cucchiaino di sale E un cucchiaino e mezzo di spezie queste qui le abbiamo fatte in un vecchio video eh, ve lo lascio linkato qua nel pallino informazioni non so da che parte è perché non mi ricordo qual era il video allora un cucchiaino e mezzo allora uno e mezzo e la scorza di limone e qui anche dovrebbe essere mezzo cucchiaino A questo punto devo aggiungere la panna e la purea di zucca. Versiamo la panna. C'è scritto una tazza e mezza, quindi io ne ho anche di meno. E ne devo aggiungere un pochettino perché questo è da 200, quindi devo aggiungerne un altro po'. Ecco qua, ancora un po' di panna. Ecco fatto, manca solo la zucca e di quella dobbiamo aggiungere due tazze, secondo la ricetta sempre. Quindi qua c'è la mia zucca che ho già eh, cucinato, questa è la prima tazza di zucca e questa è la seconda infilo anche questa dentro ah, la terrina adesso io devo continuare a mescolare e dopodiché devo metterla ehm, a cuocere a 160 gradi per 45 minuti quindi mescoliamo qua ok Credo che manchi soltanto la farina. Ah, basta soltanto un cucchiaio di farina. Ok, a questo punto vado a recuperare la pasta frolla a scotta. Che io sono anche riuscita a bruciare e a rompere. Questo sta a dimostrare il fatto che la pasta frolla fatta in casa è meglio di quella comprata. Vado a versare tutto dentro qua. Wow! Allora devo dirvi che il profumo è molto buono, quindi credo che alla fine potrebbe anche piacermi. Ok, sapete cosa faccio adesso? Vado a metterla in forno e mettiamola in forno, perché volte la metto per di papera. In realtà sulla, sulla ricetta c'era scritto che i eh, bordi erano da coprire durante la cottura perché altrimenti sarebbe successo però io ho bruciato proprio anche la torta in compensa è cotta Dunque c'è scritto di fare la prova del coltello e di piantarlo sul mezzo deve uscire fuori pulito deve uscire fuori eh, bagnato ma pulito quindi io direi che sì, è cotta ok adesso provo a rimuovere la parte bruciata perché così ovviamente non la mangio e poi una volta che si è raffreddata eh, secondo la ricetta è da decorare con un po' di panna montata raffreddare dunque a questo punto c'è qui ancora la mia torta e eh, voglio assaggiarla subito non è ancora fredda quindi non ho aggiunto la panna però non so voglio assaggiarla sono così curiosa che la voglio assaggiare subito quindi la trasferisco in un piatto e poi mangiamo una fettina insieme dunque questa è la mia pumping pie non è molto bella quindi nella copertina ne metterò una bella e niente adesso sì non è carina però secondo me prima assaggiando l'impasto sembrava molto buona quindi andiamo a provarla assieme sono molto molto curiosa di sicuro se proverò a rifarla non la farò mai più con la pasta a frolla già pronta già sapevo che non ne sarei stata contenta ma vi sogno la certezza proprio le cose fatte da sé come dico sempre sono decisamente meglio ma questa è la torta mm. il profumo è pazzesco mm. scotta ancora un pochino ma è buonissima sono proprio contenta di aver provato questa ricetta Forse Forse è un po' troppo zuccherata per i miei gusti Ma io uso davvero sempre molto molto poco zucchero Quindi forse come ricetta le dosi sono giuste Ma sono io che sono un po' particolare Con questo è tutto, io spero che il video anche se un po' diverso dal solito, un po' particolare vi sia piaciuto, fatemi sapere se voi avete mai assaggiato questa torta o comunque qualche piatto particolare, se vi è piaciuto oppure no, se continuate a farlo oppure l'avete completamente eliminato da, dal, vostra, dal vostro menù. E niente, con questo è tutto, vi ricordo di ancora di lasciare un piace al video se vi è piaciuto, se ne volete vedere degli altri o semplicemente per sostenermi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi, e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!